Migliorare la conoscenza del proprio inglese è fondamentale. Io grazie a Learning Vision ci sono riuscita. Vuoi farla anche tu? Svolgi il test di autovalutazione online, veloce e semplice su www.firstclasslanguage.com. Gli esperti di Learning Vision aiuteranno anche te nella scelta del corso più adatto al tuo livello e alle tue esigenze. Diventa anche tu uno star student!